Salve Pinguini! Oggi è il mio compleanno! Sapete cosa significa questo? Semplice! Che sono un anno più vicino al giorno della mia morte Prima che questo evento accada eh, Prendiamoci in giro, succederà Vi volevo portare un video a tema E trovare un argomento che concili Il canale e il mio compleanno È stato difficile Beh, nah, non è vero, è stato facilissimo Perché oggi parliamo di Ordinamento The Byte E cosa c'entra l'ordinamento The Byte Col mio compleanno? Seguitemi in questa avventura. Dunque, oggi è il 13 gennaio 2023. Ci sono tre modi per scrivere la data. Il modo con cui lo fanno molti stati in Europa, ovvero giorno, mese, anno. E il modo in cui lo fanno molti stati asiatici, anno, mese e giorno. Sì, poi c'è il modo in cui lo fanno gli americani, mese, giorno e anno, ma quello a noi non interessa. Focalizziamoci su questi due casi. Giorno, mese e anno anno mese giorno. Ovviamente le due differenze sono enormi. Partendo dal giorno, noi mettiamo l'elemento di questi tre numeri che cambia più spesso. Invece nell'altro caso mettiamo come primo blocco di numeri l'elemento che cambia più lentamente, cioè l'anno. Quale di questi due modi è giusto? Beh, dipende da chi lo chiede. Io, che come tutti voi siamo nati in Italia, ovviamente mettere il giorno prima seguito dal mese dall'anno è il modo corretto però magari che ne so i coreani dicono no quello con l'anno è il modo migliore e devo essere sincero in alcune circostanze preferisco utilizzare diciamo lo standard diciamo quello che si chiama ISO ovvero lo standard di mettere l'anno prima e poi il mese e il giorno questo lo faccio quando devo rinominare dei file che hanno a che fare con delle date perché visto che i questi operativi trattano le date presenti nei nomi dei file come se fossero dei caratteri l'ordinamento viene fatto in maniera più efficiente Perché vi dico questa storia? Perché abbiamo un modo che è quello che noi preferiamo mettendo il giorno per primo però magari alcuni di voi come me in alcune circostanze preferiscono avere l'anno prima Benissimo Ma tutta questa storia Cosa c'entra con l'ordinamento dei Byte? E lo scopriamo ovviamente dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati qui in questo nuovo video di FK Under The Hood. Oggi è il mio compleanno e parliamo dell'ordinamento di Byte. ma prima di cominciare vi voglio ricordare come so di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, sarebbe... Il regalo di compleanno più bello che mi potete fare! Tra l'altro, è gratis! E se mi volete anche mandare i vostri auguri di compleanno, fatelo su Instagram. Qui troverete il mio tag. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo con l'ordinamento dei byte. Ci siamo con la storia delle date? Perfetto! Adesso parliamo dei byte. Ora, prima di parlare di ordinamento dei byte, devo fare una precisazione. L'argomento di cui tratto parla di tutti quei casi in cui un'informazione viene codificata in più di un byte. Quindi, per esempio, se siamo in un contesto di programma in C o in C++ e abbiamo un int, sappiamo che in molte delle macchine, quindi in molti dei processori, un int è 4 byte. Non posso parlare di questo video con un tipo di dato char, non si può. E lo scoprirete subito perché. Quindi prendiamo 4 byte, prendiamo un int, e mettiamo un numero a schermo. Ovviamente non so che numero sto mettendo, perché lo metterò in post-produzione. Per questo numero che vedete in binario, si è appeggiato che questo bit viene chiamato il bit più significativo. In inglese il bit più significativo viene abbreviato col termine MSB, Most Significant Bit. L'ultimo bit ovviamente viene chiamato il bit meno significativo, LSB, least significant bit. Ora, questi 32 bit ovviamente sono a gruppi di 8. Benissimo. Quindi qui abbiamo il primo gruppo, il secondo gruppo, il terzo gruppo e il quarto gruppo e ovviamente li sto identificando con dei colori diversi. Bene, questo modo che vedete a schermo per rappresentare questo numero intero in binario che poi alla fine il numero binario è quello che si sa effettivamente nella RAM perché ovviamente il numero intero scritto in base 10 è la nostra rappresentazione per noi umani, il computer sa solamente 1 e 0, basta. Questo modo di ordinare i byte in cui abbiamo il primo byte, quindi questo viene chiamato Most Significant Byte, non B, Byte, si chiama Big Endian, che dal nostro punto di vista è il modo per noi più naturale. Ma davvero è più naturale? Perché se torniamo al caso delle date utilizziamo una convenzione Big Endian, allora i nostri amici asiatici, quindi quelli che hanno fatto lo standard ISO, hanno ragione. Quindi si inizia dall'anno, mese e poi giorno. Però a noi ci piace prima il giorno e poi il mese e poi l'anno. Ma si può fare la stessa cosa con i byte? Ma certo! Se prendo il primo byte, lo metto alla fine e faccio il resto con gli altri, vedete come sto invertendo l'ordine? Notate che sto invertendo solamente l'ordine dei byte e non l'ordine dei bit. Per ogni gruppo di 8 bit l'ordine rimane invariato. Io cambio solamente l'ordine dei byte. Il primo byte va all'ultimo e l'ultimo va al primo. Che sembra una stupidaggine e invece no. Questa convenzione si chiama l'Hell-Endian. e Assomiglia molto come noi rappresentiamo le dati. 13 gennaio 2023. Guardiamo le differenze. Qui sopra abbiamo Big Endian che rappresenta quei bit in questa maniera, corrisponde al modo di rappresentare le date con lo standard ISO. Invece in basso abbiamo la convenzione Little Endian che semplicemente mette il primo byte all'ultimo e fa questo con gli altri, che è equiparabile a rappresentare una data mettendo per prima il giorno e poi seguito dal mese all'anno Ma perché vi sto dicendo tutta questa cosa? Molto semplice Perché i computer usano una di queste due convenzioni E quale convenzione pensate il vostro computer usa? Beh, se avete un computer come il mio con un processore Intel o AMD 99.9% della probabilità che sia Little Indian E ve lo dimostro Non faccio altro che prendere un intero e utilizzarlo come se fosse un array di quattro elementi e vedete il byte più significativo è l'ultimo che corrisponde a quello che vi ho fatto vedere poco fa però certo qualcuno potrebbe dire ma tu stai utilizzando un computer online chissà che tipo di computer avranno perché non usi il tuo no ve lo lascia a voi come compito per casa il vostro computer è little o big endian fammelo sapere nei commenti Certo, qualcuno mi potrebbe dire, ma questa cosa che tu dici dell'ordinamento dei byte si applica anche ai float, perché i float vengono rappresentati con uno standard ben preciso, che è quello che vedete qua a schermo. Cioè abbiamo il bit disegno seguito da 8 byte per l'esponente e il resto è la mantissa, ovvero la parte frazionata di un numero. Beh, dipende dall'architettura. Alcuni processori trattano little ending per interi e lasciano big ending per i float. Alcuni utilizzano Little Endian per entrambi, altri Big Endian per entrambi e alcuni processori moderni sono quelli che vengono definiti B-Endian cioè trattano in entrambi in base a quello che ti serve Certo, qualcun altro mi potrebbe dire ma ok, se il mio computer è Little Endian o Big Endian chi se ne frega, alla fine basta che sa come farsi i conti e via i problemi del little big endian nascono nel momento in cui si stanno trasferendo dei dati, perché fin tanto che i dati stanno all'interno di un computer, infatti non frega niente, ma in un mondo in cui c'è internet e i dati vengono trasferiti da un computer all'altro la differenza fa. Perché se tu mandi questo int in big endian verrà interpretato con questo numero in little endian ed è un numero completamente diverso. E quindi come si risolve questo problema? Semplice Molti protocolli di comunicazione definiscono qual è l'ordine dei byte quando vengono trasferiti. Per esempio, in molti protocolli di base di internet, parentesi, ho fatto dei video su internet, andatela a ripescare, hanno stabilito che la convenzione è Big Endian. Ma non tutti i protocolli di internet sono Big Endian. Per esempio, il protocollo SMB, quello che usa Wins per trasferire i dati da un computer all'altro, ha deciso di utilizzare Little Endian. E neanche a libiasimo, io preferisco Little Endian. Quindi avete capito, nel momento in cui i dati lasciano il vostro computer, bisogna stabilire nel protocollo quale convenzione di ordinamento dei byte bisogna utilizzare, perché si possono creare casini. E in conclusione, poiché io sto lavorando a un video di cui parla di Java, di Java Virtual Machine per tanto, tanto tempo, la domanda è, la Java Virtual Machine, che è per definizione una Virtual Machine, quale ordinamento dei byte usa? Eh, ho dato uno sguardo online. E ho scoperto che è Big Endian Benissimo Pinguini Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto E vi rimando come al solito agli altri video Che porto su questo canale Vi prometto che la mia miniserie di 7 video Sta per uscire presto Spero di far uscire il primo video mercoledì prossimo A meno che Adobe Premiere fai I capricci ci dovrei arrivare E quindi grazie ancora per l'attenzione Ci vediamo alla prossima Ciao Pinguini